ragazzi, allora eh, buone feste a tutti buone feste, buon Natale Prendo tanti nuovi video, bellissimi video buone feste, veramente buon Natale, ve lo dico ci divertiamo tantissimo in queste vacanze di Natale eh, vi auguro veramente buon Natale, buone feste Ricordo, tutti il team uh, tutti, tutti, tutti, tutti. buone feste, ciao ciao amici, ciao ciao studiate, mi raccomando studiosi <ride>